Metà operatore, metà mostro, tutto orrore. Non sapranno nemmeno cosa è successo. Sette te... Ti ha visto? 15 secondi. Preparati. Rimangono 10 secondi. Restano 5 secondi. Una folle notte di sregolatezza e dannazione. Lead all, lead all, it all, it all, it all. Quasi troppo semplice. Le ultime parole famose. 15 secondi. Preparati. Restano 10 secondi. Restano 5 secondi. non nemmeno cosa è successo 10 secondi. Dieci secondi. Rimangono cinque secondi. La caccia ha inizio. 15 secondi. 10, 9, 8, 5 secondi. Uno sterminatore da solo contro le orde infernali. Bro, let's do the same. Let's do the same. Devi ammazzare del tempo. Ti hanno scoperto. Ti stanno seguendo. 15 secondi. Preparati. Restano 10 secondi. 5, 4, 3. Chi darà la caccia al cacciatore?